di apertura di sto video, allora, Beh, il video, video. è la seconda no, okay. alla fine del video mi metto i nostri sbagli imbarazzanti oh, mamma no oh, molto, oh, molto imbarazzanti Vabbè, noi troviamo il speciale no, no. Federico ti ho via <ride> no, no no per una sto fatto nel palermo tranquillamente come niente ci fosse vieni qua vieni qua seduto vicino a me ma ah, perché io? sono perché ci serve un maschio eh, In oh, <ride> no, no, è spero che vi ricordi di Jennifer, Giulia e Nidati e Ruppetta e Nidati e Ruppetta e Nidati e Ruppetta e Nidati e Ruppetta e Nidati e Ruppetta e Ruppetta e Ruppetta e Ruppetta e Ruppetta e Ruppetta e Ruppetta e Ruppetta e <ride> Ci andiamo avanti sì, il invece ex insegnante delle medie Ti devo no ah, no meno no male. Se, ma... è, è un topo di <ride> no no no no no no no no no no no no YouTube, no no ma poi non no metti no no no no no no no no no no no no no no subito dopo? Eh? Mi subito dopo. no eh, no no no no no Gatto, Gatto Corni, però ci stai, eh? Gatto Corni, ci stai, i gatti con tutto ma ci sta eh? Allora, gente, non lo saluto, ciao a tutti, buongiorno a tutti, questo nuovo video con la Corni, ma la con i gatti Corni. Mi sono sbagliati, ma chi è? Adesso ha già, adesso è Ciao Ale, è al nostro canale, è simpatica, e spero che non ci ammazzi, o ci denunci, perché è lui che ha preso il nome. Scusate. Il, suo nome, il suo nome Ivano uh. ah, sei sì, niente come... no lei non c'è niente sono due, due minuti investigatrici progetti oh, oh, no. non cosa so no, so leggere qualcosa allora investigatrici no. progetti no. sono no. stati attenti no. criminali ah no. oh, ok no, no, ragazzi no. li stiamo di nuovo con gli slimes dai dai dai dai lì gente che è tipo Jake no, 03 no, a no, scuola no. ma ti piace un biblioteca? biblioteca? non sì, è, sì, è che ti fai a me a metà? ma non lo proprio... sì, sei perso! Eh, raga no, ma di cosa fai no, è è a questo video? questo cuore, no. bocchi, ti prego guardate, Fico. guardate Fico. il video al tuo suo sfondo raga non faccio il è bello sfondo. non faccio il dell'adidas la ma perché siete degli imbasati menti! fate i fatti dell'adidas? step 1 no no no no no no no no è lungo no pizza. no no no no no no no no no no no no no fa no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Cinesi! Eh, ma Che cinesi è no, te! No, <ride> <cinesi? ride> sono, sono maggiorità eh? siamo maggiorità numerica! Siamo la maggiorità numerica! Raga, in che senso? Perché 3 tre? 2. 2! E poi io conto due, perché sono molto aggressiva! Oh, ok. Ah, non è che è! un pericolo pubblico! Dio! Allora, allora, vale. Uccelli! Tu avrei bruciato la cucina! Tu avrei bruciato la cucina! No, Dio! No, eh, ma no, ma ragazzi, sta, sta merda davvero. Puzza da morire. Allora, no, è lungo. Diciamo. Ti soddisfa. Di, ah, dico. No, eh, ah, no. cazzo, mi sono spaccata la testa. Poi ah, Scommetto, cosa fai? Nessuno commenta. No, <ride> non mi scrivo la lingua. No, Scommetto, no, cioè. sì, no. Ma che c'è gente. Sì. Cosa vuoi commentare? <ride> non puoi commentare su YouTube. Non avevo ancora pubblicato. No, ah, no, ah no. i coselli. No. Lo riderei. Cosa <ride> stai facendo? No, <ride> si chiamerà patto serata tra amiche e amico. Eh, mi sa che ti devi lavare i capelli. No, vai, non sono sì. dire <ride> <C 'è... ride> Altri pucci. Sì. Ale Marco Fiordaliso. Marco Fiordaliso. Ma quando che mi cerca lui su YouTube. Eh, non puoi fare nominare le persone, poi ci denunciano. Ah, ecco. ah, okay. no, eh, so, cioè, eh, no, no, però qualcuno potrebbe anche farlo. ma dai, no, cioè, mia no, fiordaliso? no, no, no, no, no, Mi i pantaloni, ma nevitavo, cioè, veniva pure papà Natale. Eh, sì, nevitavo. Ne ne ne ne Ragazzi, io mi so sono seduta per terra. Io mi è ah, sono contagiata, ma serio. Io ho finito il Dei dinosauri mi <ride> è lo slime prendi in capo. I che è dinosauri avevano detto: Anche il <ride> <ride> dei dinosauri, Bene, ma cosa? <ride> che <Perché ride> <sono ride> <di ultima ride> è la cosa? È la cosa? È la power universale dei cinesi, un cinesi. cinesi. cinesi. stessa Cine. cosa? È la stessa cinesi che <ride> <una psicopatica. ride> È la stessa cosa? È la stessa cosa? È la stessa cosa? È la stessa cosa? È la Shhh, no, quindi, no, noi, non noi vendiamo tutto noi vendiamo tutto no. noi abbiamo tutto se vi telefono non è colpa mia, glielo ripagate voi costa tanto il telefono? quanto costa? 10 euro? 100 euro facciamo un da capirlo? no, facciamo una con le ma ma altra Sofia, ti vuoi da me, no? vabbè giusto sono da a fare le tante Sofia è un caso particolare allora ci apparei di pa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 lì cos'è? Trasta, pasta. Ma ci manca, io con i capelli. No, cosa Michel Bagnasco? Sì. Jenny. Bagnasco. Bagna le cose. No, gente, è... Ah, gente eh, eh, eh, è, qua, è Gente, prima che. Usa il telefono che spaccia si. Va bene, noi. Gente, comunque. Vabbè. Gente. Il video è eh, 10.38, vabbè. Eh. Eh, Prima che ti spiego Google e veloce eh, Gabriela pensi solo. Eh, Raga, ve lo citiamo in poche parole. Questo qui è un pomeriggio passato tra amiche e senza atto. senso. Eh. Amico. La parola segreta del giorno. È senza senso. No. Allora, eh, amico no, parola. Amico stalker. No. No. no. Secondo no. me è senza senso, ci sto. Non Infatti non ha senso. Gatti gatto corno. Raga, la parola segreta del giorno è? Jenny 03. Jenny 03. No!